Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale il mondo di Erone e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta Shrek una torta che in cottura diventerà di un bel verde intenso e sopra formerà una deliziosa crosticina marroncina con questa torta assicuriamo che spaccherete veramente alle feste perché la apprezzano in molti ed è veramente facilissima da preparare oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara per questa deliziosa ricetta ci serviranno: 300 g di farina 00, 50 g di cocco grattugiato, 3 uova, 100 g di gocce di cioccolato fondente, 100 g di zucchero, una bustina di lievito, 125 g di yogurt al cocco, 220 ml di sciroppo di menta, 100 ml di olio di semi di mais. Per prima cosa montiamo le uova e lo zucchero fino a creare una bella spuma una volta montate le uova aggiungiamo l'olio filo e continuiamo a mescolare con il mixer poi aggiungiamo lo sciroppo sempre un pochino alla volta e continuiamo a mescolare con il mixer Poi aggiungiamo il nostro yogurt e come sempre continuiamo a mescolare. Fatto ciò iniziamo ad aggiungere le, le polveri e cominciamo con la farina di cocco, ossia il cocco grattugiato. Con la farina 00. A lievito. A questo punto mescoliamo per bene tutti gli ingredienti finché non diventeranno un impasto omogeneo. Aggiunte tutte le polveri aggiungiamo anche le gocce di cioccolato e come sempre mescoliamo per bene. Appena abbiamo finito di amalgamare per bene tutti i nostri ingredienti, le mettiamo un secondino da parte perché vi vogliamo parlare della nostra teglia che ha un diametro di 25 cm x 25 cm ed è già imburrata e infarinata. E a questo punto non ci rimane altro che versare il nostro delizioso impasto dentro la teglia. Questa torta, mi raccomando, la cuociamo a forno a 160 gradi, ventilato per circa 30 minuti. Ma dopo 20-25 minuti fate la prova a stecchino, poiché ogni forno cuoce a modo suo. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta! Ed ecco come si presenta dentro la nostra bellissima torta. E finalmente ragazzi siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio e adesso ci gustiamo questa squisitezza di una torta. Ma prima io vorrei farvi vedere com'è al taglio. E ora finalmente possiamo assaggiare questa delizia di una torta. Mamma mia che buona, si sente benissimo il gusto della menta che è anche forte, la torta è sofficissima, sembra una nuvola, poi viene questo gusto di cioccolato delizioso, cioè, insomma veramente un mix perfetto, ancora bella, soffice, insomma veramente è una torta deliziosa e da provare!